che mi hanno dato i bambini, il LIS è questo, con la I e i ricci. Sono Marco, sono un operatore di Terra Onlus e ho lavorato quest'anno al progetto Giardino Commestibile. Il mio è questo qua, Marco, perché ho la barba, però un altro Marco avrebbe un altro nome, questo Marco è solo mio. E a che cosa serve il rastrello? Dopo che il rastrello, il rastrello. Il rastrello. Ciao, mi chiamo Vito, operatore di terra e ho partecipato alla realizzazione del progetto Il giardino commestibile presso il Tommaso Silvestri Magarotto, grazie al contributo dell'associazione Il Tulipano Bianco. Questo segno sta ad indicare appunto la V, che è la iniziale di Vito, e sta ad indicare, con questo gesto che va verso l'alto, Vito, di pianta che cresce, e persona alta. Lo sapete che cos'è questo aggelatore? Sono Stefano Pontecorvo, presidente del comitato genitori e ho due bambini in questa scuola, alla materna e alle elementari. È una scuola specializzata sulla sordità per i bambini sordi. Il progetto vede la piena integrazione tra bambini sordi e udenti, di qualsiasi età. Io mi chiamo Fabio, sono della quarta B e sono, sono qua perché ho fatto il laboratorio dell'orto. I ragazzi sono state impartite le prime nozioni di botanica generale e che avrebbero poi tramite l'esperienza pratica successiva e così è stato infatti applicato direttamente nel giardino che abbiamo a tutt'oggi creato la clorofilla in tre scende eh. I bambini ovviamente, nonostante abbiamo preparato delle, dei momenti in classe di spiegazioni alle quali hanno risposto molto bene, i bambini ovviamente erano le attività esterne che li coinvolgevano di più. Abbiamo scoperto un'incredibile passione per la zappa e per la vanga da parte di questi bambini. abbiamo zappato mi ha divertito tantissimo, poi abbiamo piantato un sacco di roba, pomodori, basilico, fiori, eh, rosmarino, lavanda, melanzane. È stato interessante modulare delle attività su quest'utenza specifica, quindi cercare di volta in volta delle attività che coinvolgessero altri sensi, per esempio l'olfatto con le piante aromatiche o il tatto con la terra e i diversi tipi di terra che andavamo a usare. Abbiamo lavorato con 11 classi di bambini dalla scuola materna alla scuola elementare. In tutto saranno stati circa 130 bambini al progetto appunto del giardino commestibile dove si andava a recuperare lo spazio esterno della loro scuola attraverso un progetto di riqualificazione. riguarda eh, il progetto da un punto di vista eh, meramente tecnico, esso è consistito nel eh, fornire degli spazi da adibire a rinvaso, eh, dotare i ragazzi di un pezzo eh, di terra. In questo bellissimo progetto io ho fatto i, i disegni delle squadre che mh, è stata un'idea un molto secondo me interessante perché attraverso le squadre ogni classe ritrova unione e anche entusiasmo funziona sempre per i bambini. Ogni classe ha deciso un animale totem, un De colori, un vegetale ovviamente, visto che il progetto è su, sulla natura, e un nome. E a partire da questo ha fatto i disegni che sono stati poi trasferiti su sulle casse dell'orto. Ritus. Noi eh, nel cassone abbiamo piantato pomodori: eh, basilico, pomodori e fiori, e delle melanzane e insalata. Nel complesso sono 18 cassoni che fungono appunto da aiuola contenitiva eh, per gli ortaggi fondamentalmente. Quindi in totale abbiamo 18 eh, vasche, eh, abbiamo 11 panchine che le collegano eh, tra di loro. Complessivamente è stato eh, preso un quantitativo di terreno pari a circa 2 metri cubi. Saranno anche realizzate delle aiuole, di cui alcune sono state già concluse. Avranno a disposizione circa 30 metri quadri di coltivazione da utilizzare ad uso articolo e non solo. Per fare la cassa abbiamo usato per primo a in fondo il terriccio. Nella metà per, per aiutare le piante a crescere abbiamo, fatto, abbiamo usato lo sterco di... Ca di cavallo, poi abbiamo zappato vicino al muro che sta vicino alla strada. E abbiamo, abbiamo imparato tante cose, tantissime, e abbiamo piantato le lentichie. Le, le Noi come genitori abbiamo partecipato attivamente e parteciperemo attivamente a, a, al progetto e addirittura c'è stata una mattina che c'erano più di 20 persone a lavorare. Sicuramente è, è modificato profondamente il rapporto che i bambini hanno avuto con questo spazio esterno che da prima praticamente vivevano come uno spazio dove uscire e correre e sollevare tanta polvere, adesso piano piano si stanno educando di volta in volta a trovare le differenze e anche loro sono molto propositivi nei, con i tentativi di, migliora, di miglioramento del posto. E anche questa cosa di averli divisi in squadre, in realtà li ha, abbiamo notato che gli allegati tra loro, ora lo sentono tutti questa cosa della squadra e sono molto gelosi in senso buono dei loro cassoni e che il loro orto personale della loro squadra vada, vada bene.